Non lo so, se lei se, la, se, te la concede. Avesse, se lei avesse libro, sì, eh, dalla, no, il libro, si, però dal Tu dovresti imparare a memoria tutte, no, Giuseppe, beh, sì. come, allora, come fa il nostro amico cosa? Pasolignano. Infatti con Chiara abbiamo eh, scritto eh, e interpretato tragicamente rosso, appunto un testo sulla violenza delle donne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 che ancora dobbiamo provare che e si intitola uh, Claire. Claire La Rouge Avec e Catao con e Cacao e sì, con <ride> anche eh, Castagna sì, insomma bellissimo sì. <ride> sì. beh insomma a parte questo incontro con eh, Michela proprio io vi sì. par parlerai insomma anche quanto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 Senza voce, dovresti leggerti la tua poesia. io sono timida, tutta rossa e vero? Me lo ricordo, non c'ero. Io quella volta ma mi ricordo quando e mi diceva chieda... mi disse, oddio, oh, oddio. <ride> <E> purtroppo <ride> la dovete leggere lei dall'odio, eh, e... all'amore <ride> eh, sì, Poi dopo ci siamo incontrati in seguito e abbiamo iniziato a collaborare. Lei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 Eh, quando Michela, che cos'era, sempre una cosa della Shoah, sì. era tutta rossa perché ancora, si, ti ricordi, sì, si vergognava sì, sì, a leggere, sì, sì. sei bravissima Ma non sono ancora rossa Beh, adesso perché è caldo No, perché deve grappa no, è vero, Senti, eh, parliamo di appunto, qui abbiamo tantissimi poeti, quanto sì. è difficile leggere c'è una castagna dietro le sì. e quanto è difficile e quanto è bello leggere sì. le degli altri quanto è facile e quanto ah, è difficile sì. il rapporto con i poeti a parte il zonarella che ce l'hai in casa <ride> diciamo che io che vengo ecco adesso esce fuori il Lego ma non è questo ma è tanto per parlare vengo dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico dalla quale vicino Vittorio Casma, Monica, i grandi del teatro e del cinema italiano eh, avevo l'ingrato compito di eh, leggere all'impronta Orazio Costa e Luca Ronconi dicevano chiamiamo i Tinca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 come per dire ammazza questo <ride> <una studiata ride> prima <ride> e quindi praticamente ecco mi metto adesso in questo momento a vostra disposizione se avete voi una poesia da leggere la leggo veramente ecco, questa la mia sì. Roma, dai, dai. A Roma bellissimo okay. nostra, Roma bellissimo perché sono ancora affettata alla vostra che tutti Roma. Roma a partire no perché la non... sì. voce stasera non è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 Dona ancora il suo sguardo di compiuta bellezza. Bellissima la poesia, è bravissimo. Sì, no? Grazie, sì, sì, sì, anche in questo caso, la poesia, sì, no? Scusa sei stato, è stato bello. bravissimo, era poesia. Si leggeva, no? Aveva sì, sì, una bellissima sì, scusa. Sì, ma musicalità. questo dipende dalla, dai sentimenti del poeta che esprime e incide nella carta l'emozione le, che vibra in quel momento, ispiratrice alla sua asia. grazie grazie a te ma, ma il mio... Senso, Giuseppe invece ancora non ci detto questo incontro a, a livello artistico, insomma quanto ha dato a te di che la... A me piace quando ma... senti ma... le foto e scrivi tanto a me la poesia, sì. perché era realmente la poesia, no? Con la P maiuscola. Sì. Doppia P maiuscola. Diciamo che. Emoziona. Dai, emozionati. Mi Applauso, dai, non ti ammazzano. sei un grande, molto emozionale. Mi emoziono perché.. Con Michela mi e imprimere appunto dei segni forti nella propria anima e nell'anima dei suoi lettori. Scusate, ma io se eh, eh, eh, È proprio vero, è un grande è. amore. amore. Beh, è un grande amore che poi deve è bene Michele, io la conosco, abbiamo sì. fatto tante serate insieme e conosco la sua emozione, conosco la sua, la sua, il suo imprinting proprio sulla, sulla poesia ha quella marcatura, come dire, verace di cuore sì. e mentale quindi. sì, ma poi ecco, una cosa che la contraddistingue è l'umiltà è eh quello. io la conosco bene lei, veramente, adesso, adesso lo dico, lei è la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 attrice eh, Chiara sì, sì, sì, sì, sì, ha coinvolto dei gruppi polietnici in danze, canti, recitazione e dei pezzi recitati da lei e che veramente, scritti da te, grazie, ancora te. Grazie. Grazie, grazie.